Adesso eh, ho l'onore di presentare Andrea Tronchin che eh, è conosciuto molto qui nel settore, e eh, soprattutto nel territorio veronese, è un, eh, si definisce un sopra economista, di reti, esperto di sovranità alimentare, economia solidale e politiche della decrescita obbligatoria. Ha lavorato in molti istituti, ha fatto parte a un curriculum lunghissimo quindi. Eh, non sto qui a leggerlo, però in particolare l'Arcipelago Scecchi del Veneto e naturalmente Verona che vedete qui come sfondo. Andrea è venuto a trovarci ed è un grande piacere che lo chiami qui sul banco. Buon momento, tutti. Allora, vi ho lasciato qualcosa. Va bene l'ora del pomeriggio è sempre un po' problematica con la digestione in corso però è andato a Catania suppongo che abbia mangiato bene perché i contadini e i cucinieri fanno roba locale vegetariana e è fatta bene allora eh, parliamo di sovraeconomia per parlarvi della sovraeconomia io devo parlarvi necessariamente un po' de, della mia vita faccio parte di naturalmente Verona che è una rete di economia solidale la eh, rete cosa vuol dire? vuol dire un insieme di realtà sono circa 70 realtà soci c'è cioè di tutto di più eh, WWF, legambiente Onfus, ONG, associazioni e anche produttori di beni e servizi che possono essere da, dall'alimentazione a eh, prodotti per la casa ad esempio eh, bene. Facendo parte di questa associazione qualche giorno fa eh, ho eh, conosciuto eh, attraverso un, un incontro, un simposio, eh, l'associazione eh, che si occupa di... Eh, è un ONG che fa cooperazione allo sviluppo Nuova Acropoli e si occupa però anche di questioni eh, filosofiche. Io sono un economista e ho sempre studiato eh, sostanzialmente scienza, economia, di filosofia, non sapevo niente... E ho scoperto il mito della grotta di, di Platone. Il mito della grotta di Platone che dice che c'era una volta in una caverna un gruppo di uomini legati, tenuti lì per forza, e tramite un fuoco si facevano proiettavano delle ombre sul burro e ci faceva credere che la vita era quello che, che avevano le ombre in mano, e il fuoco, eh, la vita fosse quella lì, con delle determinate storie. L'attualizzazione di questo mito è che, eh, gran parte della popolazione è dentro una caverna e ci sono fuori quelli che gli fanno vedere le ombre che sono gamba di legno e la banda Bassotti eh, e che quindi non, non sanno che cos'è il mondo, sanno cos'è la grotta e quindi il filosofo è quello che è uscito dalla grotta, ha scoperto il mondo è tornato dentro, in spirito solidaristico e volontaristico per eh, avvisare queste persone che fuori c'era un altro mondo. E questo mi è, è piaciuto molto perché ho scoperto che in certo qual modo io e anche molti di noi, forse tutti noi, siamo dei filosofi. Questo per dirvi che eh, l'economia solidale è qualcosa di veramente ampio. Eh, quindi dicevo che sono un, un economista, ho studiato agraria, sono un economista agrario, però sono anche un contadino, produco olio di olive qua sulle colline, quindi terra, terra. Eh, faccio parte di un movimento internazionale che è via campesina, sono circa 400-500 milioni di contadini in rete che si battono per la sovranità alimentare. E eh, qui eh, veniamo al discorso della sovraeconomia. Eh, è stata presentata la prima volta ufficialmente in Mali nel 2007 eh, alla conferenza internazionale mondiale eh, sulla sovranità alimentare a cui hanno partecipato sia le, le reti di, eh, dei contadini sia eh, la società civile in genere e qui eh, attraverso questo movimento ho preso cos'è la sovranità alimentare che è fondamentale per un sacco di, di diritti una popolazione, una comunità ha diritto di decidere cosa eh, produrre come produrlo, come commercializzarlo eh, sostanzialmente il cibo non è una merce, è prima di tutto un diritto e questo in tutto il mondo e per tutti. Eh, questo ehm, concetto si è espanso, nel 1993 è stato presentato per la prima volta alla FAO a Roma, eh, pian piano si è, si è sviluppato, ormai è diventata una piattaforma per cui alcuni stati hanno anche assunto all'interno della loro Costituzione questo concetto che è molto complesso, eh, che non sto qui a spiegarvelo, ci vorrebbe una, una giornata solo per quello. Eh, comunque la sovranità alimentare, la sovranità alimentare nel sistema neoliberista di gamba di legno non ci sta, è, è necessario eh, un sistema economico diverso per farlo funzionare e quindi l'economia solidale è appunto quell'elemento, l'economia, che eh, più si avvicina ed è in grado di far funzionare, far rendere, concretizzare la, la sovranità alimentare. Tutto questo va calato in un contesto, l'abbiamo visto questa mattina, di decrescita obbligatoria, perché i limiti del mondo sono finiti, noi stiamo mangiando anche quello che appartiene alle generazioni future, sostanzialmente. Eh, quindi, eh, decrescita obbligatoria, che deve diventare una decrescita consapevole, e quindi per chi gli piace una decrescita serenamente felice decrescita o oh, a chi non piace il termine decrescita possiamo dire riduzione dell'impronta ecologica giusto per, per capirci bene, la parola sovraeconomia deriva dal castigliano perché eh, è stata presentata in spagnolo eh, tramite la, la FIMA Federazione Internazionale Movimenti Adulti Rurali Cattolici che hanno partecipato nel 2007 al forum in Mali e eh, sovraeconomia deriva da sovrania alimentare, massa economia solidaria massa crescimento, quei tre concetti che che vi ho espresso, tutto questo insieme fanno qualcosa di, di concreto, eh, diciamo un, un bene comune però deve essere compreso, infatti eh, l'economia solidale è concreta, parliamo dei gruppi di acquisto solidale, parliamo dei eh, distretti di economia solidale, parliamo di banca etica, parliamo di moto autogestione, parliamo delle cooperative, qui eh, vi ho fatto un, un elenco, eh, quindi è un, un bene eh, comune derivante dall'ingegneria sociale quindi la, la sopraeconomia è una strategia di rete che si deve eh, concretizzare su, sul territorio che si sta concretizzando il problema è che non c'è una, una comprensione eh, si tratta di una serie di progetti eh, concreti allora eh, la sovranità alimentare eh, apre una porta al discorso delle sovranità. Eh, noi abbiamo perso non solo la sovranità economica come monetaria, come è stato visto stamattina le 500 lire che sono passate da Repubblica Italiana a Banca d'Italia, lì abbiamo dato la nostra sovranità. Cosa vuol dire sovranità? Articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, così sta scritto sulla nostra Costituzione. Quindi eh, i beni non possono essere proprietà private, beni comuni, ma devono essere eh, del popolo, se non sono del popolo noi abbiamo perso la nostra sovranità. Allora, sovranità alimentare tranquilli l'abbiamo persa, qui ormai non riusciamo più a produrre la sufficienza per tutti, importiamo più di metà di quello che, che consumiamo per il sistema che ci stanno imponendo di import e export. Eh, la sovranità idrica, non ve la sto a dire, abbiamo fatto un referendum, una campagna, è ben chiara a tutti cosa significa, ma esistono anche altre sovranità. Ad esempio la sovranità su, sull'energia, noi importiamo eh, almeno l'80, 60, 80% dell'energia che, che consumiamo alla fine, lo, lo prendiamo da altre foto e non ce la produciamo. Allora eh, la sovraeconomia cosa, cosa fa? Eh, propone dei progetti concreti qui ho dei volantini che vi lascio a eh, chi vi vuole vedere eh, gruppi di acquisto fotovoltaico allora eh, i gruppi di acquisto sono acquisti collettivi sono un'idea uh, un uno slogan che è stato lanciato, grazie se non ce ne sarà per tutti però uno slogan che è stato lanciato eh, per dire l'unione fa la forza sostanzialmente con Mondo e Mondo il progetto dei pannelli fotovoltaici si chiama Solenni in rete, è promosso da una ONG a livello nazionale. Qui nel Veneto, in due o tre anni, sono stati piantati più di 900 eh, impianti fotovoltaici per una produzione di 400 megawatt, cioè eh, quattro grosse centrali. Fatte da pannelli fotovoltaici montati dalle famiglie che con più o meno mediamente, 500 euro possono farsi eh, i pannelli in cima a casa. Eh, più famiglie spendono di meno. 500 euro perché? Perché eh, con la forza contrattuale è possibile mettersi d'accordo con i produttori di pannelli, con gli installatori e soprattutto con le banche che finanziano al 100%, si tengono gli incentivi e eh, detraggono un po' della vendita dell'energia che andrà sempre crescendo il costo, cioè le famiglie non solo risparmiano, ma possono guadagnare e quindi l'investimento per le famiglie è praticamente eh, questi 500 euro rispetto all'impianto praticamente niente e questo è attuabile già da oggi e il problema è che questo specifico progetto segue eh, gli incentivi che per il eh, fotovoltaico rappresentano il 16% di quelli dati alle uh, energie rinnovabili per dire mh, qualcosa di, di concreto eh, sulla sovranità alimentare ad esempio qua a Verona è stato attivato un, un percorso di, di piccola distribuzione organizzata attraverso delle cooperative di biologici, circa 150 produttori eh, che forniscono materi, eh, materie prime di, di stagione biologiche fatte bene e eh, abbiamo organizzato un sistema per eh, far arrivare alle famiglie queste ceste eh, di vari prodotti locali che sono tra l'altro seguite da, dall'Università di Micina, cioè analizzate e viene fatta una carta identità e eh, sono, se chi lo vuole, un, secondo una dieta bilanciata eh, perché l'alimentazione sia ottimale per l'organismo umano, una persona media, più volendo ci aggiungiamo anche delle ricette per cucinare perché tanti prodotti che stanno scomparendo dai supermercati e che qua invece sono sempre stati prodotti, non si so sa neanche più come cucinare, ad esempio certe radici, o certe, eh, certi tipi di, di verdura, adesso vediamo qualcosa di interessante, sempre fa parte della sovraeconomia, questo sistema di rete che si deve espandere, questa è sovranità monetaria, sono sostanzialmente delle monete locali, eh, tecnicamente sono degli abboni e eh, anche qua ci sarebbe da parlare una settimana è un po' difficile ehm, queste monete eh, sono degli abboni perché se facevamo delle monete come il tipo la gente non andate in giro a dire che io ho fatto una banca se io dico faccio delle monete domani anche subito vengono qua e mi portano via e noi abbiamo fatto degli abboni questo non gliene frega niente sono degli abboni come la pasta buitoni che ha l'abuono sulla scatoletta tu lo ritagli vai alla cassa lo dai fanno lo sconticino. Questi funzionano così, hanno un'accettazione percentuale che ognuno decide, produttori, di beni e servizi, lo accetta in percentuale, e, eh, però sono praticamente gratuiti perché l'iscrizione per gli usufruitori è eh, a, a quota libera, uno può dare anche 2 euro, non è un problema, e ne ha diritto 100 al mese, abbiamo deciso 100 a tutti perché per il momento bastano, sono senza interessi e quindi si risolvono tutti i discorsi del problema del debito e eh, potenzialmente hanno, sono dei virus de, della nostra economia, sovraeconomia, che eh, sostanzialmente combattono il sistema neoliberista, capitalista di gamba di legno, tirandoli via una parte di quello che più hanno caro, il denaro, il denaro e la sovranità. La sovranità, loro dicono che te la danno, la libertà, ma se te la danno, cavolo che è libertà, bisogna conquistarsela. Quindi questi pezzi di carta sono uno strumento didattico, sono un virus eh, e sono 100 questi e sono costati 35 centesimi. Se fossero 100 euro costerebbero 100 euro più, un tasso di interesse adesso non me lo ricordo passo comunque a 3, 4, 5, 10% dipende dalla banca che vai eh, se il popolo dell'acqua non so, 10 milioni di persone per la sovranità etica dicono beh adesso sovranità monetaria e spendono 100 di questi 10 milioni per 100 vi fate i conti ve ne fare un miliardo ma se tutti gli italiani sono 60 miliardi che domani noi possiamo recuperare al costo di 5, 10, 15 mila euro per stamparli, però già abbiamo il formato elettronico, si può fare il bonifico, questa cifra si può cambiare, si può ridurre senza bisogno di fare manovre, semplicemente cominciando a spendere questi, perché ognuno di questi spesi è un euro risparmiato, quindi aumentano il potere d'acquisto, agganciano l'economia al circuito locale selezionato, perché mica tutti possono entrare alla Coca Cola qui, ce vogliamo, che si stia nel suo sistema che noi ci facciamo il nostro difendiamo la nostra sovranità perché questo è un fondamento poterla difendere la difesa della sovranità la, la difesa della sovranità pratica, come si spendono? ad esempio la cooperativa agricola Camagre che fornisce i prodotti a eh, contadini e cucinieri che ci hanno fatto da mangiare, che non accettano una ancora, purtroppo, eh, fornisce i prodotti possono essere pagati al 10%, perché così hanno deciso che gli va bene, il 10%, in check. Quindi ogni 100 euro di frutta e verdura consegnata gli danno 90 euro e 10 check. Ha aumentato il potere di acquisto di 10 euro, hanno risparmiato 10 euro, vediamolo come volete, comunque in certo qual modo abbiamo ridotto il debito pubblico di 10 euro. Se spesi una volta, se spesi due volte i 60 milioni sono 120 milioni perché il reddito è la circolazione del de, de denaro, quindi, quindi adesso mi diverto. Facciamo distribuzione di mazzette così: allora ne prendete uno, ne prendete uno e, e passate indietro. Eh, ma scusa. Poi non andate a dire che distribuisco mazzette. Cosa ho fatto in questo momento? Io ho distribuito 2.000 euro di valore, al costo di 3,5 euro. Al metro. Perché 100 di quelli lì, un valore di 135 centesimi, fate i conti, insomma siamo lì. Anche se fossero 10 euro, sono 2.000 euro sono curioso di vedere, se no, no forse con un'altra mazzia se, se tutti arrivano, e faccio notare, questa è didattica, che le persone che si sono un po' messe ai lati sono eh, autoescluse dalla distribuzione perché lì bisogna alzarsi eh, e muoversi per, per venire a prendere. Eh, dicevo, la sovranità bisogna conquistarsela e qui vorrei citare un annetto come siamo contenti. Un aneddoto? Un, ah, eh, sì. un, eh, un aneddoto? Un È storia. Eh, io mi definisco militante del movimento per la sovranità alimentare, per l'economia solidale e per la decrescita e quindi per la sovraeconomia sostanzialmente. Una parola nuova, si poteva usare quella come un'altra, è solo per indicare che se si metteva sovraeconomia uno diceva ecco, sopra. E cominciava già a pensare per conto suo ma invece bisogna apprendere cosa vuol dire perché è un concetto complesso però eh, quello che voglio dire è il 16 di questo mese eh, in America Latina è stato ucciso Christian che è un militante del movimento de, di via campesina dei contadini che difendeva la proprietà della terra, la sovranità sulla terra e dei sicari mandati da un'industria locale che ha degli interessi di speculazione sulle terre che stanno mandando via contadini e gli ne hanno sparato. Allora eh, è un mio compagno come possono essere tanti di quelli che stanno in naturalmente Verona che è morto. Eh, conquistarsi la sovranità non è semplice, sarà duro, ripeto ci sono anche i morti. E, però questo contatto con la realtà e con la morte eh, attraverso via campesina è la mistica che esprime e la mistica fa parte della sovraeconomia sovra la mistica è quel vivere con passione ciò che si sta facendo mettendoci di più di quello che viene richiesto perché semplicemente ci credi eh, io vi dico che nell'assemblea che abbiamo fatto in Brasile nel 2004 c'erano 600 delegati a tutto il mondo eh, questo è già il secondo martedì via campesina, eh, uno è stato lì della Corea del Sud a Cancun, che quando si fanno queste assemblee eh, eh, fa, fa venire i brividi perché viene fatto l'elenco dei presenti e poi vengono nominati gli assenti, compagno eh, compagnero lì, compagno compagnero Cristian, e tutta l'assemblea risponde presente, eh, dà una forza, che è difficile da, da, da spiegare. E ora vorrei eh, concludere con eh, un regalo, un regalo eh, dei movimenti contadini, eh, che fa parte della mistica, così forse riesco a trasmettervi anche il significato di mistica. È una canzone, sono sei strofe, eh, composta dai contadini coreani, tradotta in spagnolo, poi in inglese, poi in francese, poi in tedesco, eh, anche in italiano, e, e lancio un messaggio, eh, sono, ripeto, 500 milioni di contadini in tutto il mondo, eh, che si stanno mettendo insieme con la società civile, e questa loro canzone esprime bene cosa sta succedendo dal loro punto di vista. Vi leggo il testo in italiano. Eh, tutto il mondo sta dormendo, è il tempo di svegliarsi, piangono i contadini, le donne, i bambini, è il tempo di svegliarsi, di unire le mani e il domani costruire. Il futuro che verrà, nuova era sarà. Rifruttiamo l'oppressione di questa globalizzazione. Tutti uniti sotto qual bandiera, meraviglioso sarà. La vittoria è in fronte a noi, uniti lottiamo e balliamo. Ora, mentre mentre la canterò, siccome non è uno strumento musicale, io so anche strumenti musicali, ma mi sembrava eccessivo purtroppo la cantare, mentre la canterò vi invito a battere il tempo con le mani e se volete anche ad alzarvi in piedi con un movimento che fanno i contadini coreani, che va dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan E continua così. È semplicissimo. però. Quando abbiamo finito, mi direte se non sentite un'energia diversa da prima che vi alzaste e cominciamo questa cosa. Allora, spagnolo, francese e inglese. Dormito todo el mundo, es tiempo de despertar. Ora los oh, campesinos, niños y mujeres. Es il tempo per despertar, per unire le mani. Es tempo, unire le mani, il futuro construire. La mañana che verrà, se va a vera, sarà. A la nostra questa globalizzazione. «Todo junto, sopra qual bandera, meraviglioso sarà, la vittoria enfrente sta, un vedevamo si lucchemos, ora stai, tu le montes, tendes se vallés, «de rivellés votre espíritu, tu le montes, les paysans, les femmes et les enfants il est temps, temps de s'éveiller de j'ouvrir les mains il est temps de j'ouvrir les mains de construire l'individu la matinée qui se lèverait sera une nouvelle eau les fous sont l'oppression Sa globalisation Rassemblés sur les membres pour, tout sera sais, meravilleux. La victoire est à notre bord dansons de l'automne centre. Oh, last evening time to get up, time to have a new home. Hard to cry for the farmers the woman and the children. Now it's time to come together to work hand in hand. Now it's time to come together to build up a new world. You can see a new daylight. You can see a new day. The refugio, the oppression, This globalization lets unite all together All under the same Victory, come and son, dance and struggle all together Victory, come and son, dance and struggle all together